ciao allora benvenuti nel video delle scoperte del mese allora il primo prodotto che vi voglio mostrare è questo qui che cos'è è, è, è tanto ne avevo due di campioncini eccolo qui che è fatto anche benissimo perché è proprio la confezione che deve aprire dal tappino ma se dico cos'è è meglio è della crestase e si chiama l'ho segnato perché è sul retro e il Sir Ultime Will Originale quindi olio originale la confezione grande da 100 ml viene 27,90 euro. Io l'ho trovato su Amazon. Ma è un prodotto professionale che si può tranquillamente reperire anche dai, dai parrucchieri. Allora ve lo faccio vedere perché ne ho due, ma ve ne faccio vedere uno. E anche la confezione grande è fatta esattamente così, cosa dire. Prima di tutto si tratta di un olio per i capelli che quindi mh, va a illuminare, idratare, mettere in piega, un attimo mettere in piega, no, disciplinare in caso creiamo dei crespi, però è un olio per capelli e quindi contiene silicone e anche questo lo contiene, ma quando prendiamo un prodotto del tipo olio, cristalli liquidi ed è vogliamo dare luce ai capelli ma sappiamo che è un prodotto a base siliconica e quindi quando lo acquistiamo lo sappiamo questo mi è piaciuto tanto, tantissimo allora si tratta di un olio secco, setosissimo ma secco e io solitamente utilizzo i cristalli liquidi ma si sentono un pochino di più questo davvero è secco effetto del silicone eh? <ride> diciamo quello che è effetto del silicone però davvero poche gocce le applicate sulla solo sulla parte finale davvero li rende lucidi ma è una cosa fantastica comunque ehm, non va da pesantire i capelli non li fa non li unge non dà un effetto unto quindi bello per questo L'ho usato anche su mio marito, quindi è davvero secco, perché aveva un attimo da mettere a posto, che non si era asciugato i capelli, quindi fantastico. Il profumo è buono, è fiorito, buono. E niente, è un prodotto che a me è piaciuto, sapete che a base è siliconica, però valido. Il fatto è che costa tanto, quindi per un uso sporadico, può anche andare bene, vogliamo per un giorno, una serata, i capelli luminosi, è sicuramente un buon prodotto da usare sporadicamente, io che li utilizzo ogni volta che lavo i capelli, lo userei un po' troppo spesso, ed è, si esaurirebbe un po' troppo spesso, e comunque sapete che vi recensisco anche i prodotti low cost, che sono molto validi, quindi andate a guardare, e andiamo al prossimo prodotto che vi mostro, è io ho una mini ma comunque... È lo stesso, è questo prodotto della Bottega Verde, estratti di bellezza, scrub, maschera, 2 in 1 purificante, dice mela verde e kiwi, kiwi, e spoglia, e sp kiwi e spoglia, mela verde e kiwi, e sfoglia, e purifica la pelle, bene, sappiamo parlare, per pelli miste o grasse, allora io ho la confezione da 20 ml, ma comunque ho guardato sul sito 75 ml viene 13,99 euro ma in promo anche 6,99 quindi è da tenere d'occhio quando è in promozione allora cosa dice intanto di massaggiare sul viso un minuto e sciacquare, evitare la zona contorno occhi e labbra giusto non dice altro ok allora ve lo spiego io dunque prima di tutto l'inci valdo Sicuramente è valido, profuma tantissimo di mela verde che è buono. Poi, tanto ve lo mostro perché è da tenere d'occhio questo qui e come scrub mi piace perché ha tanti microgranuli che vanno a grattare bene, ma sono delicatissimi, quindi vanno a, a rimuovere le stesse le. Cestole, le schifezze che vanno nel viso ma sono delicati quindi vanno bene anche per un uso frequente certo non lo consiglio a chi ha una pelle sensibile ma questo è adatto per la pelle mista o grassa io l'ho abbastanza sensibile in questa zona e non mi ha mai irritato o arrossato quindi anche per chi non è troppo sensibile ma non vuole un prodotto aggressivo questo è consigliato e ve lo consiglio anch'io come maschera lo applico su tutto il viso, la lascio asciugare e poi la rimuovo. Sì, pratica, funzionale, effettivamente mi sento la pelle pulita, ma la preferisco come scrub. Come scrub davvero è pratico, basta poco prodotto, si massaggia, si risciacqua facilmente, davvero viene via subito e lascia quella sensazione di pelle pulita, ma non che non tira, che non ha bisogno di datazione. fantastico. Questo è un prodotto che sicuramente quando trovi un'offerta promozioni saldi o promozioni periodiche lo tengo d'occhio perché mi è super piaciuto. Quindi se avete la pelle misto grassa lo consiglio anche a voi. Allora, ultimo prodotto per questo video e siamo sempre in tema capelli. Con questo prodotto che ho finito è uno shampoo dell'ultra dolce Garnier. Shampoo idratante con acqua di cocco e aloe vera. Dice di idrata senza appesantire. Eh, la confezione è 100% riciclabile che non è una cosa malvagia perché è tutta in plastica 250 ml viene 2,49 euro la tigotà ve lo faccio vedere che è questo qui che io ho completamente finito e mi è piaciuto profumo delicato anche lui è delicato sui capelli ma fa una schiuma bella ricca bella morbida che però si rimuove molto facilmente non li sciacquiamo con l'acqua tiepida ehm, buon potere pulente lascia i capelli davvero puliti eh, però è idratati, morbidi e districati quindi pulisce ma nello stesso tempo idrata e li, li lascia districati mi è piaciuto funziona? Sì, è delicato, buon potere pulente non appesantisce i capelli non li, rende, non li fa sporcare velocemente Stessa cosa, non li secca e non li va a. come si dice quando vanno, si seccano troppo e diventano quasi stopposi? Assolutamente questo non lo fa. Per 2,49 euro, un prodotto che vi consiglio, io di shampoo ne uso vari in alterno, questo è davvero molto valido e adesso ne provo altri, ma questo mi è piaciuto e potrei anche tranquillamente ricomprarlo. Allora, questo era tutto il video dei, dei prodotti scoperte del mese perché sono tutti prodotti nuovi fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come siete trovate vi ricordo anche sempre di seguirmi su instagram perché lì pubblico le first impression prodotti che provo per una o due volte quindi non ci faccio un video dedicato e lì sono cattivissima perché ne boccio davvero sempre tanti comunque fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti come siete provati ma non mi ricordo se ve l'ho detto no bene perfetto oggi giornata